Ciao a tutti! Oggi prepareremo il formaggio spalmabile tipo philadelphia. Il tempo di preparazione della ricetta è di un minuto circa più 8 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono yogurt greco, panna e sale. Diamo il via alla ricetta! Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo yogurt greco. la panna fresca e il sale chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 40 secondi a velocità 2 Prendiamo una ciotola, posizioniamo in una ciotola il cestello del bimbi e ricopriamo il cestello con un canovaccio. Il composto è pronto, adesso lo trasferiremo all'interno del cestello. Adesso posizioniamo il cestello all'interno del bimbi, chiudiamo con il coperchio e posizioniamo il cestello, il boccale in frigo per almeno 8 ore a sgocciolare. Trascorse le 8 ore abbiamo ripreso il boccale dal frigorifero, il formaggio spalmabile. Come vedete si è ben compattato, adesso lo trasferiremo in un contenitore per essere servito. Formaggio spalmabile tipo Filadelfia. si conserva in frigo per 2-3 giorni.